È il primo anno che mi ci trovo, Roberto lo frequentava, io non avevo avuto occasione, colgo questa occasione per dire che mi sembra veramente una bellissima iniziativa, molto, molto ben organizzata, strutturata con grande impegno e grande energia, l'ho trovata veramente molto interessante, molto partecipata e in particolare dai giovani che è la cosa più importante.